tornate nel mio angolo eh, stasera vi voglio parlare um, di un regalo che ho ricevuto a Natale ed è come potete vedere la Big Shot Plus di cui ammetto candidamente e qua non mettetemi alla berlina non sono una grande fan eh, purtroppo io non la amo in modo particolare um, sono sempre dell'idea che eh, cioè, o meglio io faccio parte di quella schiera di creative che amano partire da zero, quindi tagliarsi da sole le cose perché puoi sempre aggiustare, perché una forma magari la pensi in una maniera poi mentre stai in corso dopo la modifichi eccetera eccetera. Anche qui sapete bene che ci sono varie scuole di pensiero sull'handmaid, c'è chi dice che rigorosamente il fatto a mano è solo quello che tu parti da zero e ti costruisci tutto quanto, e c'è chi dice invece che non è vero, handmaid può anche essere un assemblaggio di cose. Io penso che la verità stia sempre nel mezzo, per carità, non, uh, non sono una talebana dell'handmaid. Eh, penso che mh, non tutti abbiano manualità e quindi sicuramente per chi non riesce non ha la manualità di fare certe, determinate cose sicuramente questo tipo di eh, macchinetta può funzionare mh, nel mio caso, ripeto, io parto da un progetto e arrivo ad un altro progetto quindi è un po' relativa però ehm, per esempio a me potrebbe tornare utile perché ehm, ho pensato di usarla a parte per le applique, perché a me piacciono molto le applicazioni sulle pochette, sulle borse, queste cose qua, ma sicuramente per il patchwork perché bisogna essere davvero molto molto precisi quando si tagliano i pezzi con la rotellina e io questo non lo sono perché magari non premo bene il righellone quindi cioè, notare i miei nomi tecnici non premo bene sul, sul righello sulla squadra e quindi vado sempre un po' storta e sicuramente questa è precisa perché ovviamente ha delle lame e taglia quindi non mi fucilate eh, per questa mia osservazione, io rimango sempre dell'idea che è più divertente crearsi tutto da soli, però eh, vabbè, può aiutare sicuramente, con questo non la demonizzo neanche, diciamo che io non l'avrei comprata, ecco, mettiamola così. Però mi è arrivata il regalo e perché non utilizzare dato che c'è? <ride> Giusto? Ehm, allora la, a me è arrivata con uno starter kit. Però, siccome probabilmente chi l'ha venduta sapeva che io la, non l'amo in particolar modo, non so per quale motivo nel mio starter kit non è compresa eh, la cosa per goffrare: la, la scheda quella grossa per goffrare, goffra la cartelletta quella grossa per goffrare. Ma anche sulla scatola stessa non era segnalata, quindi probabilmente ha uno starter kit senza quel pezzo, non, non so cosa dirvi, vabbè. Che era poi tra l'altro l'unico che mi interessava, perché faceva fa fare eh, serve per fare l'embossing eh, car sul cartoncino, tutto a pua, e a me quello interessava, giustamente l'unica cosa che mi interessava non mi è arrivata, però va bene. Nello starter kit che io ho ricevuto ho trovato una fustella grossa nera che non riuscite a vedere perché è un po' per il riflesso ma un po' perché la gomma piuma non si vede, dove sono presenti dei fiori, delle foglie e una farfallina. E questa credo che tagli il feltro, la carta eccetera eccetera. Scusate se mi trovate molto ignorante in materia ma io davvero non l'ho ancora provata, ho tagliato un cartoncino a Natale giusto per far contento. Il Fabri, ma non, non l'ho ancora provata poi c'era dentro l'adattatore B per goffrare insomma un cosino leggero e per le cose le fustelline quelle sottili che il giorno in cui mi ricorderà come si chiamano sarà sempre troppo tardi credo che siano queste queste qui ehm, dove si può fare praticamente una scatolina, eh, una specie di grechina, un fiocco, un cuore, una tag, mano. Così, questo Natale anch'io farò la tag per il calendario dell'avvento. Eh, questo mi riferisco a Emanuele e Simona, eh, che mi hanno, hanno fatto con me eh, il calendario dell'avvento e ogni giorno sfornavano delle bellissime tag poi c'è una farfallina delle foglie eccetera eccetera eccetera poi c'era dentro un blocchettino con i cartoncini della stoffa che io non ho ancora aperto ma credo che sia della stoffa semplice di cotone i due piani di taglio che vabbè vedete io li ho già usati perché appunto la sera di Natale ho tagliato l'ursetto e eh, un altro adattatore l'adattatore A questo è per tagliare, c'è scritto quindi questo e poi questo cianfarone qua grosso che credo serva è la piattaforma per fare eh, l'embossing quello largo. E il tappetino per goffrature che io non ho proprio idea di che cosa sia. Anzi, se me lo spiegate, mi fate un favore insieme alla, a questa meraviglia, eh, mi, mi sono arrivate anche in dono eh, delle fustelle che adesso vi mostro. Allora, innanzitutto, due tarocconi. Uh, sono, servono per goffrare questi sono con i bottoni non so se riuscite a vederli e eh, questo qua lo così li vorrei utilizzare eh, per quando mh, spedisco faccio i regalini faccio le tag, queste cose qua quindi questi poi mi è arrivato la fustella, quella alta nera con la gomma piuma con l'alberello di natale questa, con la casetta, che ho già aperto e ho anche messo via male. Anzi, aspettate che la sistemo. L'ho proprio messa via bene. Allora. In questa maniera. Voilà. Adesso si riesca a schiacciarla dentro. Perfetto. Quindi... La casetta con il cuore, questa l'utilizzerò sicuramente per le applicazioni E una casetta un pochino, più, um, un pochino più complessa, insomma, con la porta e la finestra Questo orsetto, che forse è una delle poche fustelle che a me piace tantissimo e che penso di usare per una, per una borsa probabilmente di fare una borsa porta gomitoli ho delle varie idee e eh, la fostella per le rose e io stasera con voi ah e poi nello starter kit c'era anche questo qua della Barbie questo piccolo, questi piccoli cartoncini qua e io stasera con voi volevo provare a fare eh, un fiore ehm, però magari il rosso. no vediamo di peccare un colorino quando serve un pezzettino di, di feltro normale aspettate ah, eccoci qua Ci abbiamo tutti i feltri del mondo facciamo rosa? che ne dite? rosino? eccolo qua quindi prendiamo il nostro pezzettino di panno lenci tiriamo fuori la nostra fustellona e vediamo come taglia perché io ancora non ho devo prenderci la mano onestamente non ho non ho proprio idea, non, non l'ho mai usata allora, facciamola dato che sono due facciamola della grandezza, della fustella e vediamo che cosa esce perché appunto io l'ho provata sul cartoncino a Natale e poi l'ho messa lì, è passato quasi un mese non l'ho più usata allora se non ho capito male bisogna mettere il piano di taglio sotto la fustella pancia all'aria quindi con il disegnino da tagliare quindi con la gomma piuma su, verso l'alto scusate non stavo riprendendo dicevo il piano di taglio la fustella con la gomma piuma all'aria a pancia su e la, il nostro panno lenci e l'altro piano di taglio dovrebbe funzionare così dopodiché infiliamo il panino come lo chiamano tutti e oltretutto a me non piace chiamarlo panino lo sapete che ho tutte le mie idee a questo punto la passiamo sotto alla macchina e vediamo che ne esce. Oh, scusate intanto se mi trovate imbranata, però davvero io chiedetemi di fare una, una, una tilda e posso sicuramente farla senza problemi. Parlatemi di big shot e io mi areno. Allora, vediamo un po' cosa è saltato fuori. Allora, sono saltate fuori queste due striscioline. No, L'altra mi si è svontata ma questa ancora no, ecco. Riuscite a vedere? Quindi a questo punto... L'altra è più piccolina, carina, di sicuro ho un grande aiuto per quando faccio le borse. A questo punto eh, vanno arrotolate. Quindi proviamo in diretta a farlo e vediamo che cosa esce. Beh, sicuramente è molto veloce. Perché? Ehm, sicuramente, sicuramente è davvero veloce. Quindi, dovessimo fare dei pacchettini, delle ghirlandine. È sicuramente carina da usare. Questa. Ecco, ho trovato uno scopo. Della mia vita, fare i fiorellini allora. Un fiorellino è fatto. Adesso, siccome non ho eh, niente da eh, ci metto uno spillo in questa maniera, giusto da tenerlo ferma. Guardate che carina. Questo è sotto. Adesso io l'ho puntata con gli spilli, ma perché? Ho fatto la mia prima, la mia prima cosa con la, con la Big Shot in diretta con voi. Ma non siete emozionati? Sì, lo so, sono abbastanza cretina. <ride> Me lo dico da sola. Allora, vediamo il secondo fiore di arrotolarlo rapidamente. In modo da vedere come, come viene fuori anche questo. Però, vabbè, sarei identico all'altro. Ecco, io quando poi voglio fare le cose veloci, mi faccio prendere dall'emozione, dico cavolate e faccio cavolate. Allora, io sono davvero impedita, davvero. Faccio le bambole, faccio i conigli, faccio il mondo, ma mi sento davvero una troglodita con, con questa cosa qua. Sì, poi come tutte le cose basta prendere un pochino di manualità, direte voi. Sì, questo è vero. Io la trovo carina. Mi sta quasi piacendo questa rosellina. Riuscissi ad arrotolarla un pochino decentemente, magari, pas mal, come dicono i francesi. Vediamo, vediamo, vediamo che sono arrivata alla fine. Allora. Adesso mi sono ingarbugliata Prima l'ho fatto con naturalezza Eccolo qua Perché a me piace il risvoltino qua Allora Voilà Adesso io la fisso con l'ago Cioè con lo spillo Perché ovviamente non ho A portata di mano fili Strano Una che cuce Però Devo dire la verità Che è molto molto carina Quindi queste sono le mie due schifezzine Un'emozione unica, fatta con voi in diretta per la prima volta. Sì, devo prenderci la mano decisamente e decisamente devo imparare ad usarla. Avete ragione. E la trovo molto molto carina io con questo vi saluto e vi mando un bacione spero di non aver fatto la figura dell'idiota probabilmente si sì, se no, pazienza e dite al prossimo video facciamo un tutorialino insieme usando la big shot così intanto magari imparo anzi impariamo insieme a usarla vi mando un bacio ciao